Ah, siete pronti? È già ora di andare sul bicchietto? Siamo che la salita già ha Siamo pronti, sì. Ah. Andiamo? Calma, un attimo. Oh. Ah poi già no? 어떻게든 다이어트 할 10 Sai che chiedo l'unici ragazzi Tu ora devi solo chiamarla allora io forza posso... arbitro Perché? Mio Ma che te frega? No, non va a cagare va Allora 27 Quindi di forte i punteggi che non abbiamo capito chi ha vinto e chi ha perso Cosa ti sei? 10 fine. 10 dai, partiamo a 10 5 18,5 cosa fa? 22. 23? Sì, vabbè però... No, vabbè dai. Come volete? E prendo il 10, dai. Okay. Ho marcato, ho firmato io, eh. Okay. Devo firmare? Firma. Ho marcato. Come eh, sono eh, i punteggi? Allora, Pittaluga 34, sì, no. Lazzaroni Accedere 23. Qui. E poi firmano il e... Loro 22. due non li so ancora. Allora io uh, 23. No. no vicini tu, eh, 23? No. E... no, vicini 27 e lo giudice 23. Perfetto. Io e te andiamo a fare la fine. Alla, bravi, i, sopra i, il sopra il gazebo. Bravi.